Via 18 anni, sono tornata. A 32. 32 avevo conosciuto il suo nonno che veniva su al mio paese quando venivo io in ferie. I 5-6 giorni ti davano, non ti davano mica adesso da fare quello che vogliono. Una volta era robe serie. Ho conosciuto il suo nonno che studiava a Modena medicina. E lì avevo allora, il papà, altre sorelle, tre fratellini giovani. E insomma mi ha detto che voleva venire a trovarmi in Svizzera. Andata in Svizzera io, con il treno, eh, il treno, non mica come adesso che balufano il treno, c'era delle ore a aspettare. Dovevo cambiare a Verona, dopo a Milano, e dopo si proseguiva. E lì per lì ci siamo conosciuti e venuto lui un paio di volte a trovarmi, poverino. Il eh. marito che voleva diventare il mio fidanzato, che mm -hmm. allora ero più bella, più. E eh. allora dopo 12 anni ci siamo sposati Sì, sì, sì, sì, io non, è il primo fidanzato. Ah, a che età l'ha conosciuto? Io avevo vent'anni. Ah, quindi c'è È la prima volta che sono tornata in Italia. Sono stata due anni senza venire a casa. Questi genitori glielo permettevano di conoscere? Sì, sì, sì, sì, sì, sì. Che mi suocero era il sindaco?